Ciao Giallone, ti ringrazio per questo bellissimo gesto che stai facendo per supportarmi Lascia che ti dica un paio di cose e poi potrai goderti tutti i miei contenuti La prima cosa, io voglio davvero ringraziarti di cuore So che l'ho già detto ma voglio ringraziarti ancora per questo gesto che hai fatto nei miei confronti Te lo sto dicendo perché questo gesto non sarà vano, infatti ho deciso di includere nei miei pacchetti un gioco che ho inventato io, sempre riguardante il mondo dell'illustrazione, in cui eh, ho chiamato questo gioco Game Post, in cui io creo un'illustrazione che ti posso anche far vedere, ne ho creata una che ho posizionato su Instagram, e... Nel quale le persone dovevano trovare In questo caso dei puppet Quindi dei fantocci C'erano in questa illustrazione dei fantocci falsi E dei fantocci veri Chi cercava i fantocci falsi Ovviamente veniva ingannato e andava a perdere Nell'illustrazione ci sono degli indizi okay, Che ti aiutano a capire Però bisogna saper osservare Questo... È uno dei game post che ho creato. Ok, e questo qui eh, è stato messo su Instagram in cui eh, il reward era solo di 10 euro perché 10 euro? Perché dal, il post su Instagram era una prova per vedere quanto questa idea fosse valida, e avendolo confermato, ho deciso di applicarlo al Patreon per tutte le persone che mi supporteranno. Quindi non solo avrete la possibilità di uh, rientrare della spesa che avete investito nel patron, quindi che sia a 3,99€ che sia a 9,99€ o che sia a 30€, euro, ma avrete l'opportunità di di guadagnarci. Chiaramente più è alto il livello di patron a cui siete abbonati, più alte saranno le reward. Vi faccio un esempio, se Uh, per esempio, abbiamo 10 abbonati, anzi facciamo 100. Facciamo 100 abbonati sul pacchetto Artista Novizio. Facciamo finta che io andrò a reinvestire questa somma: ok, un euro per ogni abbonato. Quindi il premio potrebbe essere di circa facciamo dai 50 ai 100 euro ok che verrà splittato in tre posizioni questo per dare l'opportunità a più persone di rientrare della spesa che è stata investita nel padron quindi è una ricompensa per voi mentre per artista affermato e da lì ci saranno premi molto più alti chiaramente perché si va ad investire una somma molto più grande Quindi ho l'opportunità di aumentare ancora di più la ricompensa Ok? Per il pacchetto da lì andrò a mettere ricompense che possono andare anche fino ai 300 euro. Però questo dipende da quanti abbonati saremo Ed è per questo che vi chiedo di condividere il mio patron Portare i vostri amici, portare dei vostri conoscenti a conoscermi perché in questo modo non solo potrete supportare il mio lavoro non solo potrete godervi i miei tutorial in cui cerco di insegnarvi ciò che ho appreso durante gli anni in cui ho studiato ho disegnato ho creato e quindi avrete diciamo le mie backstories qualora siate nel, in uno dei pacchetti avanzati ma questo porterà anche ad avere ricompense più alte. Quindi detto questo, scusate se mi sono dilungato, non sono proprio di poche parole, <ride> però io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo sul canale.